Il patto con Avram, il padre di Isacco, lo torna a fare con Isacco. Ma qui è interessante perché il modo di comportarsi di Isacco, la sua pietas, la sua calma, la sua accettazione del piano di Dio, la sua versatilità, la sua generosità, furono di grande testimonianza per Abimelech e anche i filistei ovviamente. Perché? Perché nel versetto 26 Abimelech andò da lui, da Gerar, e venne con Akuzat, che era un suo amico, un suo quasi parente, e Picol, che era Shar Zevo eh, era il capo, il principe del, del suo esercito. E disse a loro Isaac, dice, ma eh, perché? Ma due, cioè, più che perché, da dove? Per quale motivo, insomma, da dove? Batem Elai, veniste a me, voi, che mi odiate e mi avete cacciato da casa vostra, praticamente, che mi avete cacciato da voi, da voi, e qui c'è la risposta, chiaramente, rafforzativa, con il doppio verbo, rauraiti, Vaiomeru, Rauraiti, ecco quando c'è questo verbo vedere, ma non solo il verbo vedere, è un rafforzativo che indica qualcosa di estremamente eclatante, forte e che copre tutta la rivelazione che viene dopo del, noi potremmo dire, del pasuk. Infatti dice Rauraiti, noi vedemmo, vedere vedemmo, che haia Hashem imach. Perché abbiamo visto? Perché abbiamo visto perché il tetagramma fu con te e noi dicemmo, sempre per la testimonianza di questa grande abbondanza che ricevettero. Qui la frase è un po', un po difficile da capire perché dice, Teinach ala benotemu, eh, o diamine sarebbe, il giuramento imprecatorio, quello che abbiamo fatto all'epoca, che noi potremmo tradurre la maledizione, la mala sorte, entrò a noi tra di noi: entrò in noi tra di noi dall'epoca. Dall'epoca non c'è scritto, ma si fa capire da quando ti abbiamo mandato via. E allora abbiamo pensato: no, dice tra noi e te, ecco, faremo, se vuoi chiaramente, stipuleremo una beretta una beritte, un'alleanza con te, quindi dopo averla fatta con Dio, due anzi Dio la fa con lui, è reiterata due volte, Abimele che qui, come fece con Abramo, sempre a Berceva, di nuovo vuole reiterare questa alleanza con lui, e dice, e non farai con noi del male, come noi non toccammo e non facemmo con te, ma faremmo solo bene e ti inviamo beshalon nella pace, quindi, da parte nostra eh, la motivazione è che noi non ti abbiamo fatto male, e tu non l'hai fatta a noi, non l'abbiamo fatta a te. Quindi, ci sono tutti i presupposti intorno a questo pozzo di nuovo, a di fare questa alleanza. E tu, a ta, a ta tu adesso notare che a livello omofonico si dice allo stesso modo per uno è con l'Alef eh, e l'altra con Ain. Beruch Hashem, sei benedetto da Dio. È una forma molto enfatica, non la si trova spesso. -tah -tah -tah -tah. La pronuncia sarebbe atta, sarebbe quella precisa, però. Beruch Hashem, Siamo al versetto, abbiamo finito il versetto 30. Cosa fa Isaac? fa quello che, poche, un uomo di poche parole in molti fatti, perché il versetto 30 dice, versetto 30, vaias la M e fece, quindi un fare proprio cogitato, mentato, pianificato, per loro, la M, un miste, che potremmo tradurre con ehm, una tavolata, no? un banchetto, ecco, vai a clu, vai tu», e mangiare e bevero. Poi si alzarono presto, la bocca la mattina, e qui c'è gioco di parole, chiaramente, perché dice: Vai sh vu, giurarono ecco, il posto, posto dell'alleanza, ecco, del, del giuramento, ecco più che dell'alleanza. Non mi veniva il termine, adesso non è venuto perché è il giuramento: si giurarono, giurarono uomo e achiv. Ogni, ogni, ogni, ogni uomo ha proprio fratello. Quindi, diciamo che il clima era più che ottimo, più che ottimo, e inviò loro Isacco e andarono, e inviò loro Isacco e andarono da lui, andarono, da lui, andarono via da lui in pace. Versetto 32 e sarà o fu, in quel giorno arrivarono dei servi i servi di Isacco e raccontarono fecero questo questo, questo, questo racconto lo a lui circa alodot haber asher haffaru quel pozzo che scavarono e dissero a lui trovammo yaim maim Acqua. e chiamò esso Isacco di nuovo Shibéa, quindi, quindi questo pozzo scavato eh, che richiama che richiama il pozzo di Abramo, lo chiamò Shibé che significa appunto abbondanza ma potrebbe anche significare ovviamente col gioco di parole eh, giuramento. Al air, Perciò il nome di quella città è Bersheva ad Ayon a Zè, fino a questo giorno. Quindi questo posto di Bersheva eh, circostante, no? il pozzo di Abramo, sempre col patto di Bersheva, il patto del giuramento, il patto dell'alleanza tra i due, tra Bimelech e Abramo, viene reiterato di nuovo e eh, i testimoni furono appunto i servi di Isaac. Il capitolo, 30, eh, capitolo 26 finisce col versetto 34, che è considerato dagli esperti, diciamo, un masso erratico. Perché? Perché prima di iniziare a spiegare il fatto che Isacco era, fu vecchio, e aveva gli occhi indeboliti, qui ci sono tutti dei midrashim strani per il fatto che Isacco aveva gli occhi indeboliti, qua c'è scritto che aveva gli occhi indeboliti, quindi che non ci vedeva molto bene, e sarà foriero per il discorso della benedizione con eh, Giacobbe, Iacobbe e Esav, ma lasciamo stare, non voglio anticipare i capitoli, peraltro delle parasciocche di queste settimane, però qui c'è un problema, eh, perché è un maseratico il versetto che viene adesso, che non c'entra assolutamente niente con quello che abbiamo detto prima e con quello che vedremo nel capitolo 27, se Dio darà voglio, ci darà la forza. Vayahi Ezav ben Avram, Shana Vaykav Isha, etta Judith, bat beri achitti. Ved basemat, bat elon achitti. Che sarebbe? Esau, a 40 anni, prese per moglie Judith, figlia di Beeriliteo. E anche, ovviamente, non c'è scritto gamma, ma Vet basemat, figlia di Elon litteo quindi prese due donne come mogli dagli titi e quindi non li prese ovviamente dalla casa di Aram dalla casa di origine di Abramo quindi fu disubbidiente sostanzialmente ai desideri del padre ma anche del nonno e infatti versetto 35 finisce così il capitolo dice furono molto Morat Ruach, Leitzach eh, e Rifka, Cioè Isacco e Rifka furono amareggiati nello spirito per questa scelta, per questa scelta che fece Esav. Ancora una volta una, una luce negativa su Esau, eh, stavolta legata al matrimonio fatto fuori dalla casato con degli titi, quindi un desiderio di legarsi a un clan che non afferiva certamente alle promesse del Dio di Abramo. Questo è un aspetto molto negativo che sarà poi censurato tantissimo nel periodo dopo Esda, nel periodo del rabbinismo. Ma si stanno già mettendo le basi, potremmo dire per un ricordo eziologico di ciò che è successo poi ai figli di Israele con gli Edomiti, dai tempi di Mosè chiaramente fino... a al 722 con le alleanze con Ashur contro l'Israele cioè le tribù del nord ma ancora peggio eh, sarà visto con Geremia nel capitolo 46 47 di Geremia e poi Ovadia soprattutto il profeta Ovadia, che voi avete Abdia, ovadia servitore di Dio quella del 586 quando i discendenti di Esau gioirono e parteciparono alla distruzione gioirono soprattutto e parteciparono alla distruzione di Gerusalemme e lì si attirarono la maledizione di dio per sempre su di loro allora a livello eziologico diceva se questi ci hanno creato tutti questi problemi vuol dire che il loro padre esav era un criminale dalla nascita la bibbia non dice così però questo aspetto è un aspetto sicuramente negativo diciamo che eh, eh, una visione esposta dei fatti, che sicuramente possono avere causato, dice, ma perché questo popolo ce l'ha con noi, che siamo fratelli con, con Edom? Eh, ma perché Esav già all'inizio aveva creato dei problemi. Quindi tutti i Midrashim, che sono di epoca tanaitica, vedono molto male gli Edomiti e soprattutto Esav, che viene accusato praticamente di tutto, addirittura di essere l'antesignano dei romani. Addirittura l'antesignano dei romani, scritto nel periodo in cui i romani perseguitavano, specialmente con Adriano, perseguitavano i figli di Israele in una maniera terribile che nessun altro era di fare altrettanto. Ecco. Comunque, questo era per... Dire come questo masserratico erratico di questo versetto 34 e il 35 che è cortissimo, un 34 bis potremmo dire noi, eh, spezza la conseguenzialità del racconto su Isaac, ma la cosa che mi interessava di più è farvi vedere, l'importanza di questi pozzi che sono luoghi strategici, luoghi di alleanza, luoghi anche pericolosi, luoghi di vita, ma possono essere anche patrocinio di colui che è lo spirito del nemico, o meglio dei nemici, visto che è un ufficio, dell'uomo. Se, diciamo, vi è piaciuta la, la spiegazione, come vi ho detto all'inizio, vi ringrazio, fatela circolare e chiedete non solo dei like, ma anche delle iscrizioni per il nostro canale, non costa niente, attivate la campanella vibrante, perché più iscrizioni ci sono, più siamo ovviamente visibili. Ciao e alla prossima!